Immagino un altro come me, timori, illusioni, brividi, sorrisi, calci e bestemmie, e pulsazioni. E se non sono io a parlare di lui, perché mai lui dovrebbe fare altrimenti? Chi parla per primo, parla due volte.